Abbiamo già parlato diverse volte di bipoli elettrici, adesso sintetizziamone le caratteristiche in, in un'unica descrizione completa. Allora intanto cosa si intende con bipolo? Un bipolo è un componente a due terminali che vengono anche chiamati spesso morsetti in genere i componenti dei quali noi eh, che noi studieremo saranno del tipo saranno ideali ideale significa che ne rappresentiamo soltanto il comportamento fondamentale trascurando quelli quegli elementi marginali che caratterizzano i componenti reali. Vediamo, andiamo avanti nella definizione di bipoli e facciamo una prima classificazione in bipoli attivi e in bipoli passivi. I bipoli attivi sono i generatori e sono i bipoli che sono in grado in generale di fornire energia al circuito. in generale perché ci possono essere situazioni configurazioni circuitali in cui un generatore, soprattutto se in presenza di altri generatori nello stesso circuito, potrebbe eh, non fornire energia ma assorbirne, però sono casi particolari. In generale un generatore è in grado di fornire energia al circuito, energia sotto forma elettrica che può essere trasformata eventualmente in altre forme di, ener di energia dai vari utilizzatori presenti nel circuito. I eh, bipoli invece passivi sono tutti quelli che, che non sono in grado di fornire energia ma la assorbono. Quindi intanto questa distinzione, Il, per essere concreti, i generatori, abbiamo detto generatore di tensione e generatore di corrente per i bipoli passivi nel nostro caso per adesso ci limiteremo a studiare i circuiti in cui sono presenti resistori induttori e condensatori caratterizzati lo stesso simbolo ma con differente lettera che li accompagna solitamente la lettera R maiuscola per i resistori la lettera L maiuscola per gli induttori la lettera C maiuscola per i condensatori sempre dal punto di vista dei, della classificazione in bipoli attivi e passivi ricordiamoci le convenzioni sui segni stessa distinzione negli attivi la convenzione generatore di tensione e generatore di corrente la convenzione sui segni ci dice che la corrente la dobbiamo attribuire con verso uscente dal terminale eh, più della tensione sia per il generatore di tensione dove viene dato il segno più della tensione saremo noi a eh, indicare il verso della corrente I uscente da quel morsetto per il generatore di corrente in cui viene fornito il verso della corrente del generatore saremo noi a attribuire il segno più al terminale dal quale esce la corrente per i passivi la convenzione è opposta generico bipolo passivo corrente entrante nel morsetto che identifichiamo con il segno più della tensione quindi siamo liberi di scegliere solitamente il verso della corrente o il segno della tensione ma di conseguenza dovremo identificare l'altra grandezza rispettandone la convenzione sui segni la convenzione il rispetto della convenzione sui segni garantisce che cosa? garantisce che se io calcolo la potenza P data dal prodotto V per I nel caso dei generatori e nel caso dei bipoli passivi rispettando i versi così stabiliti abbiamo che questa risulta essere per i generatori una potenza erogata quindi se il risultato del calcolo V per I fornirà un valore positivo della potenza, quella sarà effettivamente la potenza erogata dal generatore, nel caso vi ho detto particolari cui un generatore dovesse assorbire potenza per la presenza di altri generatori o di situazioni particolari di funzionamento del circuito, allora il prodotto V per I darebbe un valore negativo, in quel caso si tratterebbe di potenza assorbita. Per quanto riguarda i bipoli passivi, rispettando la convenzione appena detta sui segni, il calcolo così effettuato nel rispetto di, di questa convenzione ci fornirà la potenza assorbita dal bipolo.